Trovami ancora seduto in stazione Mentre mi pippo qualcosa di fo' Te' facoltà fatta di sangue, di affranti, di pare, di mo' Te studio solo, io frano Te' materia nuova di pa' a quanto ci ho speso per sta media Sa' piango il digiuno mentre grido pa' Sta una borsa al collo che oh, vuole Dove ha saputo il mio computer? Il sogno era memare a la pelle d'oca Le bra c'ha la tassa fa. Gatti, tutti nel bar fra domani rimani pelato il pizzetto e la pancia se ti laurei col 90 dal 91 che studi certo andrebbe scritto in mezzo al campus per qualche esperto da quando sto fuori non faccio più la mobida oh, per questo arrivo da Bobo Bovisa Bo tu che pipi campus so, sui di perasmos sui millimons tuoi si grilleri caos su Instagram da un gruppo questo è il Genova puro Polidunk Tu okay, che pippi in campo, sui dipperasmos sui miri Ma un strossi su Instagram da un gruppo WhatsApp. Questo è il Genova puro Polidunk Primo da quando non mi chiamavano Rio ma sulla 92 fra faccio squo la sognavo il policy dopo il diplo ma ora salvatemi perché sto in co ma e fra mi sentivo solo ricordo ma che piangevo mi hanno bocciato di nuovo questa non la cambio la lascio uguale perché era la cazzo di verità forse dovrei studiare uomo bella merda studio Descartes, René oppure la convergenza di serie e tu ye yeah, ye yeah. pure quelle di furia aerospaziale baby non è che vado in ferie SIS io poi prendo un 30% quel che mi resta adesso è decesso studio ingegneria e mi chiamo Norio ho prossimato pi greco e fatto offendere Dio tu che pippi in campus sui VIP Erasmus sui mini rimas, prossimi grilli e su Instagram, anche gruppo whatsapp questo è G-rap puro polidunk tu che pippi in campus sui VIP Erasmus sui mini rimas, prossimi grilli e gas su Instagram, anche po' Questo è il giro a puro polida